La notizia di oggi parla ancora una volta di intelligenza artificiale. Nella fattispecie parliamo di Microsoft che ha lanciato, anzi ha rilanciato una piattaforma di intelligenza artificiale chiamata Syntax, che permette di gestire i contenuti, non solo opere testuali, ma anche audio, video, immagini, tutto ideato per quelle che sono le necessità aziendali. Ora di cosa si tratta nel dettaglio? In breve si tratta di un insieme di strumenti software che permettono di gestire in maniera automatizzata una grande mole di dati, una specie di contenuti, per esempio immaginiamo i documenti di un'azienda, in modo tale che in futuro, per esempio, possono essere ritrovati facilmente. Cosa è esattamente questo syntax? Lo vediamo dopo la sigla. You can software. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo di Microsoft Syntax, ma prima di cominciare, come al solito voglio ricordare, se siete nuovi di questo canale, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così che rimanete sempre aggiornati con i nuovi video che porto settimanalmente. E inoltre se volete seguitemi su Instagram. Qui sotto troverete il mio tag dove porto molto spesso anticipazione dei video di questo canale e molto altro. E quindi non vediamoci in chiacchiere e parliamo di syntax. Molte aziende, quando parlo di aziende, parlo di grandi organizzazioni, ovvero di aziende con centinaia o migliaia di dipendenti. Molto spesso queste aziende si affidano a, per esempio, Google o Microsoft per gestire le loro email. Oramai Microsoft, per esempio, offrono quella che si chiama tutta la piattaforma di Office 365, che tra l'altro ha cambiato nome in Microsoft 365. Non solo un dipendente ha accesso alla propria mail, ma anche accesso a altri servizi tipo Word, PowerPoint, Excel Online, SharePoint, Microsoft Teams, che è di quello che parlavo di qualche settimana fa, e tanti altri programmi della suite di operatività Microsoft. I dati di questi servizi vengono conservati tutti in cloud. Dove entra in gioco Syntax AI? Poiché migliaia di aziende si affidano a Microsoft, c'è una grande quantità di dati che vengono conservati nel cloud di Microsoft. Aziende grosse, tipo dove lavoro io, mettono su OneCloud migliaia e migliaia di documenti al giorno e ritrovare quei documenti poi un domani è complicato. Diciamo che molto spesso le persone non capiscono questa necessità. È vero che se io genero dei documenti so dove andarmi a trovare. Se io li creo per rendere fruibile per un mio collega, io quello che faccio mi mando un'email e dico guarda qui trovi quello che ti serve. Oppure mi viene detto guarda a noi serve questo documento, devi mettere qua. E molto spesso non è semplice. Proprio lo dico proprio per esperienza personale diretta. Infatti di recente è successo un caso dove lavoro io che dei revisori esterni si sono lamentati che non riuscivano a trovare i documenti che loro servivano per fare questa revisione che dovevano fare, eh, tra cui ci andavo io nel mezzo io ho mandato un'email ai miei colleghi e ho detto guarda quello che ho detto questo revisore era una scemenza perché i documenti sono qua, poi con SharePoint e OneCloud si può facilmente vedere che quel documento era stato creato mesi prima, quindi nessuno mi può dire no guarda l'hai aggiunto dopo, la data parla chiaro, quindi ritrovare documenti creati all'interno di un dipartimento o di un'azienda e scambiarli è tutt'oggi un problema non indifferente. Quindi il syntax di Microsoft dà la possibilità di utilizzare degli strumenti software avendo conoscenza minima o addirittura nulla di come programmare affinché questi documenti possano essere analizzati taggati per essere in futuro facilmente ritrovabili ma questo diciamo non è una nuova tecnologia infatti syntax aggiunge altre funzionalità intanto ti permette di analizzare non solo documenti ma anche immagini video e audio ma ti permette anche di fare altre robe tipo quello che loro chiamano la summarization ovvero prendi un documento e te lo riassume e te lo distilla così uno non deve andarselo a leggere tutto può andarsi a a leggere una sinossi che ha creato un'idea artificiale per capire di cosa parla e facilmente capire se è quello del documento che cercavo oppure passare oltre. Facile anche l'organizzazione, aiuta anche a capire se i contenuti sono connessi fra di loro in base al contesto e ci sono anche dei tool che utilizzando diciamo alcune parole chiave ti crea un documento come un template. Io voglio creare un documento che abbia questa struttura e poi questo tool me lo genera. E poi dico ai miei colleghi, guardate, riempitevi questo, questo modulo con questo, diciamo, formato che anziché aver generato io, ma ha generato il artificiale. E questa cosa la trovo molto utile perché dove lavoro io i template che vengono utilizzati sono ridicoli. Spero che lo iniziamo ad utilizzare anche noi. Anche se è comune può utilizzarlo senza conoscere come programmare, però Microsoft offre delle API, ovvero delle interfacce di programmazione per i programmatori più esperti come voi avete magari visto in altri video, io non sono un fan di Microsoft però un'azienda che offre dei prodotti e servizi nell'ambito dell'informatica molto spesso non ci si può scappare, cioè li devi utilizzare e basta soprattutto quando la tua azienda li usa non è solamente la mia sono tante fatemi sapere nei commenti se voi avete sentito parlare di syntax oppure non ne sapevate niente e magari è una cosa che vi interessa, magari Adesso vado a capire quali sono le tempistiche per utilizzarli, magari vediamo se riesco a farci un video in futuro, ma questa è una cosa molto a lungo termine, quindi non pensate che lo faccia domani. In ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e prima di concludere, di salutarci, vi consiglio di andare a guardare gli altri video di FK Breaking News in cui approfondisco altre tematiche di settimana in settimana. E quindi, io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo col prossimo video. Ciao Kilo!